Ma sei ancora alla ricerca di spartiti per batteria sul web? Ma piantala! Da oggi, Ritmi Batteria ti offre spartiti, groove e tanti esercizi da scaricare GRATUITAMENTE! Inoltre, su questo canale potrai trovare tanti video che realizzerò suonando il materiale che pubblico sul sito, e c'è di più! Anche tu potrai richiedere una canzone e io creerò un tutorial video dove ti insegnerò a suonare la canzone richiesta. Allora cosa aspetti? Iscriviti al canale e rimani aggiornato. Inizia da subito a richiedere i tuoi brani preferiti. Sono Merk Ferrari e da oggi ti terrò compagnia grazie a Ritmi Batteria. Non mi resta che augurarti un buon gru. Ti aspetto.